In Tempi difficili, tempi in cui Gesù sta per tornare. E' quello che questa settimana il Signore mi diceva. che dobbiamo ascoltare la voce di Dio. Per ricevere la benedizione perché il ricevimento della benedizione, benedizione. è in funzione dell'ascoltare la, di la voce di Dio se leggiamo Deuteronomio capitolo 30, 30 versetto 19 e 20 versetto e 20 30, 30. 30. 19 20 a los cielos e alla terra llamo per testigos hoy contra vosotros che os ho puesto delante della vita e della muerte, la bendición e la maledizione. Escoge, pues, la vita, perché vivas tu e tu simiente. A dios, te ha mensajegato tu dios che oigas sua voce, e te llegas a Él, perché Él es tu vita, y la longitud de tus días, a fin de que habites sobre la tierra, que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, che les había de dar. E se scegli, y dice, la vita, la bendición o la maledizione, la vida, la in modo che tu possa obbedire alla sua voce para obbedire alla sua voce a sua voz. e tanti anni fa ero ancora un ragazzino un ancora non ero sposato e mentre stavo pregando e mentre stavo orando. Eh, dalla da, da stanza Da casa mia, dalla stanza dove pregavo? Ah, dal mio quarto della, della, della mia casa dove oravo? Si vedeva eh, dietro, la mia, dietro la mia casa che c'era un campo eh, artigianale, ah, un campo agricolo, diciamo. Ah, perché di la mia casa si vede che aveva tipo un campo di eh, agricoltura. E lì io, mentre stavo pregando, ho fatto un'esperienza molto forte con Dio. Y mientras estaba hablando, hice una experiencia muy fuerte con Dios. No fue una visión. No fue una visión. No fue un sueño. Fue algo real. Porque, mentira, estaba pregando, a un cierto punto he visto que c'erano tantísimas pecore lì. había muchas ovejas ahí. Y sono rimasto a guardare perché era Me quedé mirando porque era algo raro perché erano tantissime pecore perché erano un montone di ovejas ed erano molto diverse e era erano molto differenti c'erano pecore bianche c'erano blanches c'erano pecore nere c'erano pecore con le macchie c'erano con le mm. eh, c'erano tantissime pecore di tanti colori c'erano un montone monton di colori e non era normale tutte queste pecore di tua casa mia e non era normale che vi erano tante ovejas dentro di casa Però io guardavo le pecore e continuavo a pregare però io mi cioè, che la sua e si seguiva orando dicevo che strano e che raro e da un certo punto ho sentito una voce. No? Una voce. E Dio mi disse: Dio mi dico, Vincenzo, quale pensi che siano le mie pecore? Dice: Vincenzo, quali credi che sono le mie ovejas? Io subito, le bianche. Io, le bianche. Subito. Però a un certo punto Dio mi ha detto: aspetta e guarda. E dice: e mira e c'era cioè il pastore seduto su una, su una pietra sabe il pastore sentato in una rocca. che a un certo punto si alza si levanta si sposta da un'altra parte si muove da un altro sito e fa tipo una sorta di fischio no? e fa tipo un sibilo. Sì, <susurra> no. <surra> Non mi bueno. e all'improvviso e di repente una pecora bianca una blanca una nera, otra negra, una macchia, una diversa, otra da, da diversi gruppi, 3-4 pecore per gruppo, 3, por grupo, diverse, lo seguono. E lì Dio mi dice, mi dice le mie pecore, mis ovejas, ascoltano la mia voce, y mi voz, e mi seguono. È stata un'esperienza reale. Le pecore c'erano veramente. Eh, sì. Non era una visione. Non era una visione. Però questa esperienza mi ha insegnato qualcosa. Mi a, dis a distinguere quelle che sono le pecore di Dio, a da quelle che sono pecore non di Dio, delle oche normali. Noi a volte pensiamo che perché siano perfette appartengono a, Dio. Allora che perché siamo appartengono a Dio. Però la verità è che nessuno di noi è perfetto. Però noi è perfetto. Possiamo avere più problemi o meno problemi. Più o meno problemi. Possiamo essere più maturi o meno maturi. O meno Però in realtà quello che ci identifica come come cristiani e no ascoltare la sua voce es su e seguirlo questo è anche quello che abbiamo letto nei versetti di oggi versicoli di oggi dove quando Dio ha dato la legge i comandamenti <coughs> dio la, lo, la ley, los dice scegli la strada che vuoi fare e gli dice eligila il el cammino che puoi tomare. Dio ci ha detto scegli il cammino che vuoi fare. Dijo, que tomar, quello della tua volontà, el de tu volontà. O quello seguendo quello che io dico. O lo io dico ascoltando la mia, voce, la mia voce. E mettendo in pratica quello che io dico. In lo que io dico. E la cosa che tu ti, ti rendi conto col passare del tempo. è che la gente non ascolta. la gente non A causa del peccato. Per il peccato. Quando andiamo a leggere in Genesi capitolo 3, in 3 versetto 10, 10, Dopo che Adamo e Eva avevano peccato. De Adamo e Eva hubieran, pecado, Adamo ed Eva ascoltavano la voce di Dio. <coughs> Eva la voce di Dio. Dio passeggiava nel giardino. Dio passeggiava per giardino. Aveva questa relazione con l'uomo. Però cosa è successo? Però che passò? In Genesi 3,10 nel e paura perché desnudo e Mentre prima quando Adamo e Eva ascoltavano Dio e avevano piacere di sentire Dio, avevano piacere di stare insieme con Dio, all'improvviso hanno paura di Dio. E questa paura di Dio gli viene a causa del peccato. Dio ha sempre parlato. Habló. Però le persone hanno avuto paura di ascoltare Dio. La gente tuvo miedo a a Dio. Anche quando arrivano con il popolo di Israele sotto la montagna. e, montagna, e sentono Dio che parla a tutto il popolo. Y a, che a todo il pueblo, Iniziano ad avere paura. E, a miedo. e dicono, no, no, Mosè, vai tu ad ascoltare Dio. Y no, Mose, tu a a Dio. E, e sì. dopo ci dici quello che Dio ha detto. E loro quello che ha detto avevano paura di ascoltare, Dio, miedo di ascoltare a Dio a causa di quello che c'era nel loro cuore nel lo e così nell'andare avanti Dio ha costituito profeti per parlare y por eso Dios, uh, puso para perché a Mosè tu gli potevi resistere a, a Mosè gli potevano dire tu non, non capisci niente a Moisés tu non niente però a Dio che gli va dire però che le dices a Dio o no è molto facile avere a che fare con persone, è molto facile a persone. il problema è avere problema è a che fare con Dio perché quando Dio ci parla Dio habla, le, le cose iniziano ad essere importanti, cose a essere importanti. <ride> e dall'Antico Testamento poi arriviamo al Nuovo Testamento, Testamento al Nuovo. Dio nell'Antico Testamento inviava profeta <coughs> ma nel Nuovo Testamento ci manda Gesù Però nel Nuovo ci manda Gesù e con Gesù avviene un cambiamento. E con Gesù passa un cambio. Perché arriva lo Spirito Santo. E, Spirito Santo. e a questo punto Dio restaura questa relazione con lui. E Dio si restaura, eh, restaura, restaura questa relazione con lui. Mentre prima per parlare con Dio aveva bisogno mm. di un profeta. Mentre mm. per parlare con Dio necessitava un profeta. Adesso, grazie allo Spirito Santo, allora allo Spirito Santo, Dio può parlare alla vita di ognuno di noi. Può parlare alla vita di ognuno di noi. Giovanni 16,13 in Juan 16, 13 si sí. come vale. dice? Vale. Juan 16, 13 <coughs> 13 però quando venire anche il Spirito di verità lo sguiarà a tutta la verità perché non parlerà di si stesso ma che parlerà di tutto lo che oire e osarà sapere le cose che hanno di venire vi farà sapere le cose che devono venire osarà sapere le cose che hanno di venire quindi gli apostoli hanno conosciuto Gesù e hanno ascoltato la parola di Dio da Gesù però quando è arrivato lo Spirito Santo, Santo la Bibbia dice che loro iniziarono a profetizzare non solo dice la parola di Dio no solo la Dios, ma diventarono dei tramiti per la parola di Dio se volvieron, volvieron tramiti per la parola di Dio che cosa vi sto dicendo questa mattina? Che, che ognuno di noi può ascoltare la voce di Dio E ascoltare la voce di Dio la Fa la differenza tra la benedizione e la maledizione la la la Perché se tu ascolti la voce di Dio de E decidi di ubbidire a Dio de a Allora tu riceverai la benedizione di Dio Allora tu riceverai la benedizione di Dio Matteo, 20, cioè Deuteronomio 28, versetto 2 e 3. anzi solo il 2: quando okay. parla delle benedizioni che Dio avrebbe dato, quando parla delle benedizioni che Dio se um, hubiera dato, e verranno sobre ti todas le benedizioni, ti alcanzaranno quando oires la voce di Jeovà tu Dio. Dici: Le benedizioni arriveranno quando se ascolterai la voce di Dio quindi ascoltare la voce di Dio mettere in pratica quello che Dio ha detto in è, la la è la chiave per la tua benedizione e tante persone oggi non vivono la benedizione, vivono la benedizione proprio perché non ascoltano Dio o, se lo ascoltano, alla fine fanno quello che gli dice la testa. E come pastori, noi ne vediamo tanti, ne abbiamo visto tanti negli anni. E come pastori, visto molti. E poi vediamo come purtroppo. Vivono la morte spirituale nella loro vita, viven la morte in su vita. muoiono i loro sogni, muoiono, i sueños, muoiono le famiglie, muoiono l'economia, muore la, la, la salute, perché non ascoltano la voce, di perché non la voce di Dio e non la mettono in pratica. La in pratica. Scegliere di ascoltare Dio e di mettere in pratica, in pratica. Elegir di Dio e ponerlo in pratica. È la chiave per la benedizione della nostra vita. Quando okay. noi ascoltiamo la voce di Dio, la voz de Dios, siamo protetti da Dio. Giovanni 10:27 10, e 28. Giovanni 10:26 no, 27 27 e 28. 28. Uh, mis ovejas oyen mi voz las conozco les eterna no ni nadie les arrebatará de mi mano. Nessuno le dalla mia mano. Nadie les arrebatará. de mi mano. Quindi, quando tu ascolti la sua voce, eso, su voz, e lo segui nessuno ti può rapire dalla sua mano Dio mette una protezione intorno a te una protezione tuya. e quindi oggi che Dio ci parla eso abbiamo bisogno di conferme da parte di Dio de parte de Dios. perché molte volte potremmo sbagliarci potrebbe essere la nostra mente, mente. però Dio quando parla Habla por confirmar lo que ya te ha puesto en el corazón. Habla por confirmar lo que ya te puso en el corazón. Habla en el Antiguo Testamento. También en el Antiguo Testamento. En jueces 4, 6 7. En jueces, uh, jueces? 4. 4. Okay. 4. Versículos 6 y 7. Para que esto sea señal entre vosotros y cuando vuestros hijos preguntaran a sus padres mañana diciendo, ¿qué os significan estas piedras? Les responderéis. Que las... No es Judici, no es Josué Juez yeah. Juez es, no Josué Ah, te sí. digo <risa> ¿Qué está Porque no estoy diciendo Josué, sí. Está muy bonito el pasaje de Josué ah, No, está, está bonito el pasaje realmente A ver, se sí. Vale, y ella Envió a llamar a Barak Hijo de Elvino uh -huh. ¿Sí? ¿Qué le dijo? De seres de Nectarí, díjole No te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: Ve y haz gente en el monte de Tabor, y toma contigo diez mil hombres de los hijos de Nestalí y de los hijos de, de Saulón. y yo atraeré a ti al, al arroyo de Sisón a Sisara, el del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, okay, y entra yo en tus manos. Todo lo que tiene. Es aquí era Débora eh, que estaba hablando. A ver che era una profetessa una ed era anche un giudice in quel tempo in Israele, un'autorità un per tutti quelli che dicono che le donne non possono avere autorità qui avevano autorità e quando lo va a chiamare a, a, Barak, e la llama, va a Barak non gli dice Barak che il Signore ti dice così, non gli dice Barak che il Signore ti dice così ma non ti ha detto Dio di fare questo? Sì, però Dio non ti ha detto di fare eso. E che cosa ne sapeva lei? E come sapeva ella? Era una profetessa. Era una profetessa. Però Dio la usa per parlare e confermare quello che Dio già gli aveva detto. Però Dio la usa per parlare e confermare quello che già gli aveva Quando dobbiamo venire qui a Valencia? Era una barzelletta Era un chiste. Perché tutti ci confermavano. Perché tutti non ci confermavano. Dio già ci aveva parlato. Già non ci aveva parlato però la pastora del cuore aveva ancora molte lotte e la pastora non le stava dicendo perché le radici sono forti perché le radici sono forti i daniani hanno radici forti nella propria terra pues temor, en no. <ride> e quindi iniziarono a arrivare profezie e iniziarono a arrivare le profezie allora è la prima cosa che mi disse... La che mi dico, Dovevamo andare a fare visita ad una chiesa. scrivere una iglesia. Ah va bene, allora se da Dio uh, questo pastore che sta in questa chiesa, che è una profeta, ci deve dire questa cosa. E se è, bueno, se è di Dios, pastor, ancora mi ricordo, che stavamo seduti nella cucina? E quello che stavamo nella cucina. E lei inizia. E inizia. <ride> e inizia. Poi non è mio amico. No. no. E io la ardevo, no? Io stavo ardendo. <ride> e poi ci hanno iniziato a chiamare. Dell'Australia, dall'Australia, dal Venezuela, dal Guatemala, Guatemala, da diverse parti. Era diventata una cosa comica. Se avete avuto molto divertimento. Quando incontravamo un servitore di Dio. Quando incontravamo un servo di Dio. Sempre ci profetizzava Sempre lo profezava. Dio ti manda in un paese dove si parla spagnolo. Dio ti manda in un paese dove si parla spagnolo. Qualcun altro, Dio ti manda a Valencia, a Spagna. Dio ti manda in Valencia. Dio ti manda... Dio ti manda lì. Anche la gente del mondo. Sta la gente del mondo. Un giorno ho conosciuto un rappresentante che era un amico di mio fratello Ah, un dia quando un rappresentante, che era amico di mio amano ed era appena tornato da Valencia e aveva di volerlo da Valencia e quindi mio fratello mi presenta e mio mi presenta ah, questo è mio fratello, adesso sta tornando da Valencia questo è mio amano, aveva di volerlo da Valencia e lui mi guarda strano e lui mi mira raro ma perché non vai a vivere a Valencia? Sì, perché non a vivere lì. e io dico, però perché mi stai dicendo questa cosa? e io dico, però perché mi questo? E lui dice, veramente non lo so. Realmente non lo so. Però so che devi andare a vivere la essere <ride> vivere Era una cosa tremenda. Era cosa tremenda. E alla fine eccoci qua la palestra. E qui siamo. Questo vuol dire di come quando tu ascolti la voce di Dio. Per che, dai per... che quando ascolti la voce di Dio. Dio ti conferma Dio ti Dio ti parla. Dio ti parla. Noi crediamo in un Dio vivo. Crediamo in un Dio vivo. Non in un Dio morto. Io non ho muerto. Gesù è morto sulla croce la cruz, ma resuscitò, resuscitò ed oggi vive in cielo, cielo e ha la bocca per parlare una hablar, ha occhi per vedere tiene ver, ha mani per toccare tiene tocar, ha piedi per, è piedi per camminare non è come una statua di marmo non è come una statua di legno è come una statua di, legno, non è come una statua di sapete la statua c'ha i piedi la statua tiene pies, però, non cammina. però non cammina la gente la deve portare sulle spalle la gente la deve portare la santa c'ha la bocca. La santa tiene bocca Però voglio di, di, di aspettare, non ti parlerà mai. Non ti ho non te, no te nunca. Un idolo non ti può aiutare. Un idolo non ti può aiutare. Perché è un pezzo di legno. Io son pezzo di modero. È un pezzo di gesso. Io un pezzo di gesso. Hai ah, voglia di buttarci l'acqua santa sopra? Lei vuol tirare l'acqua santa encima. Come fa la chiesa cattolica? Come sono gli cattolicos? Il marmo rimane marmo. Il marmo si chiama marmo. Ma Dio è spirito. Dio è spirito. E quelli che lo adorano lo devono adorare in spirito e verità. E adorarlo spirito e in verità. E lui vive. vive. Sì. Può parlare al tuo cuore. Può parlare al tuo parlare alla tua vita. Può parlare alla tua vita. È vero, è reale. è reale. E ognuno di noi lo può sperimentare. lo può sperimentare. Come ti parla Dio? Come ti Dio? Perché molte volte Dio ci parla, perché ma noi non capiamo che è Dio. Perché a volte Dio non sa, ma non entendiamo che è Dio. La prima maniera attraverso cui ci parla la è la parola di Dio La parola di Dio Secondo Pietro 1.19 Secondo Pietro 1.19 Dice una cosa importantissima Grazie Sta sempre alla fine 1.19 Bene anche la parola profetica più permanente a la quale fate bene di stare attenti come una antorcha che non velo in un luogo oscuro a sapere la e il della mangiana salve in vostri corazoni. La parola profetica più certa è la parola di Dio. È la parola di Dio. E Pietro dice dovete fare attenzione. E Pedro dice che dovete tenere cuidato. Attenzione a quello che dice la parola. cuidado a quello che dice la parola. Quindi tutti i giorni tu devi leggere la parola. Perché tutti i giorni devi leggere la parola. Tutti i giorni devi meditare la parola. Tutti i giorni che devi meditare la parola. Però ci sono dei giorni in cui qualche verso della parola, okay, un della parola ti inizierà a parlare in una maniera speciale. Va a a di maniera speciale. Sembra quasi che esce fuori dalla Bibbia che sai e che... diventa tuo. Che sai della Bibbia e, si tu e quello che in greco la differenza fra Logos e Rema. La parola diventa vita. La parola si vita. Ed è proprio quella risposta, è proprio quella voce che Dio ti sta dando al cuore. Qualcuno le chiama coincidenza. La però non esistono le coincidenze. Esistono le dio incidenze. Dove il Dio entra con la casualità. Con la casualità. Però non, Però non è casualità. è parte del suo piano. Del suo Quindi Dio ti inizierà a parlare attraverso la parola. Dio ti va a parlare attraverso la parola. Apri la parola. parola. Leggila tutti i giorni. Ah, ma Dio mi ha parlato 20 anni fa. Io la Bibbia la conosco a memoria. Mi memoria la parola. Sì, va bene a conoscerla a memoria. Pues ma Ogni giorno devi aprirla. Per Dio es que le... aprirla È come il pane. Non puoi dire lo conosco a memoria. Non puoi dire lo conosco a memoria. Venti anni fa mi sono mangiato un pezzo di pane. 20 anni mi un di pane. E adesso sto a posto. E ora sto bene. Non funziona così. Non è così. Devi mangiare tutti i giorni. Que comer todos los días. Hai voglia o non hai voglia? Che o no. Hai forza o non hai forza? forza o no? Sapete, ieri sera abbiamo mangiato una bella pizza. Ayer pizza. Però Gloria è dovuto andare al lavoro. Però tu devi andare a lavorare. Però che cosa ha fatto, Flore? Di Quando è tornata dal lavoro, si è riscaldata la pizza, e ha mangiato. Non ha detto, ah va bene, la pizza l'ho mangiata già 15 giorni fa. Non è che dico, buona, la pizza la com'è a schienzeria. Sto a posto, non ho più bisogno di mangiare la pizza. Non ho sentito come pizza, sono sì. io la conosco. Perché molti cristiani invece non leggono più la Bibbia? Però perché i cristiani non leggono la parola? Sì, non la conosciamo. Noi bueno, la conosciamo. Sì, però ogni volta che la leggi. Pero, pero la leis, ti accorgerai che ti darà qualcosa di più alla tua anima. Ti va alla tua anima. La seconda maniera in cui Dio ci parla la nos habla, È nel nostro spirito. Che spirito. Primo Corinzi 2, 9. Prima di Corinti 2, 9. Sempre vicino a Pietro. ¿Son amigos? Sí. Ah, uh, no, no, no. Ah, ok. Primera Colinchos 2, Antes, como está escrito, Cosas que ojo no vio, ni oreja vio, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Dio ha preparado cosas y le rende cosciente través del Espíritu. Dio cose e le ha. Versetto 10: ah. en... allora, 9 e 10. nos lo a noi con l'Espiritu, perché l'Espiritu tutto lo escudriña, a un profondo de Dios. Noi siamo fatti di corpo, di anima e di spirito. E se fai così puoi toccare il tuo corpo. E se così puoi toccare il tuo cuerpo. Però non ti rendi conto che hai anche un'anima e uno spirito. Realmente io sono e un spirito. Che non lo puoi toccare ma ce l'hai. Che non puoi toccarlo, però hai dove l'anima sono i nostri pensieri, le nostre emozioni. Sono nostras, sono e emozioni e lo spirito invece è quello che ci collega a Dio y el es el que nos a Dios. noi viviamo in un corpo <coughs> en un cuerpo, ma non siamo il corpo no el un giorno questo corpo finirà este corpo va a forse non lo sai non lo sabes. è meglio che te lo scrivi Me lo Me lo te lo scrive. prima o poi dovrai morire tutto. Tutti quanti abbiamo un appuntamento con la morte chi prima e chi dopo? però la tua anima tu non morirà mai non morir e Dio ti parla all'interno del tuo cuore del tuo mediante lo Spirito Santo. Santo. E quindi ci sono i momenti in cui stai <coughs> pregando e senti qualcosa ti sente salvo. E lì puoi chiedere conferma a Dio. E puoi conferma a Dio. Questa è un'altra maniera in cui Dio parla. E poi c'è la terza maniera. E poi la tercera, che attraverso sogni e visioni. Dio parla con i sogni. Con i sogni. Quando nacque Gesù. Gesù. All'improvviso il padre, cioè Giuseppe, si trovò con Maria incinta. Stava con Maria imbarazzata e eh, ci parla da dove uscire incinta se io non l'ho ancora toccato eh sì, però come si imbarazzo se io non ho so nulla. qua qualcuno ci ha messo lo zambino A che e quindi stava pensando di cacciare Maria stava pensando di cacciarla. anche se in segreto per non farla lapidare ok, è in segreto per che non la, no la mati però di so con un sogno gli parlò un angelo però sogno sogno parlò un angelo tieni Maria perché quello che è lei è opera dello Spirito Santo e dice, con ella perché quello che ella tiene sopra è del Spirito Santo. E nacque Gesù. E nacque Gesù. Però quando nacque Gesù volevano uccidere questo bambino. Pero Jesús, matar este niño. Perché dei mati che venivano da lontano los de lejos, dissero che lì era nato il re di Israele. Israele. E quindi Erode decise di uccidere tutti i bambini. Y todos los niños. E quindi Erode decise di uccidere tutti e i bambini. Niños. tranne Gesù Gesù perché Dio aveva parlato in sogno a Giuseppe perché Dio si aveva parlato in sogno a Giuseppe Giuseppe scappa e lui se ne andò in Egitto e si fu in Egitto tutti gli altri bambini morirono i morirono ma lui no però no. perché Giuseppe ascoltò la voce del Signore e la de e obbedì capite quanto è importante ascoltare e obbedire Entonces, lo importante è che è ascoltare e obbedire ne potrebbe andare della tua vita. Potrebbe andare tua vita. E alla fine, mentre eravamo in Egitto, a un certo punto Dio gli parlò. E quando stavamo in Egitto, di repente Dio ci parlò. Adesso puoi tornare. Ora puoi sviluppare. Già Erode non c'è più. Già non è Erode. Sapete, non esisteva Whatsapp. C'era una via WhatsApp. Non no. c'era il telegiornale. Non c'era il, il periodico. Non c'era il periodico. Non il periodico. noticiario. Non c'era internet. Non c'era internet. Però Giuseppe è lì. José ahí, sapeva che Erode era morto era muerto, per mezzo dello Spirito Santo. Santo vedete come Dio fa le cose parlò a Giuseppe le habló, José. e Giuseppe ritornò in patria. José su patria e dopo Gesù fece tutto quello che doveva fare que que Dio guidò Giuseppe mm -hmm. attraverso i sogni a de los e Giuseppe ha potuto mantenere in vita la sua famiglia. Giuseppe ha potuto mantenere in vita la sua famiglia. Perché ha ascoltato la voce di Dio y e, e ha ubbidito la, la voce di Dio. Io State comprendendo cosa voglio dire questa mattina? Que che abbiamo bisogno di comprendere la voce di Dio. Che e di la di e metterla in pratica. E ponerla in pratica. Molti sapete cosa fanno. Io faccio quello che dico io. Io che io dico. Tanto Dio mi benedice sempre. Io sono uguale. E dopo invece succedono i guai. E poi si piange. Dopo si viola. Ah, Dio è cattivo. Dio è male. Dio non mi vuole bene. Dio mi odia. E io immagino Dio che guardava tutta questa cosa. Io immagino che Dio ti mira come un bambino che fa i capricci come un bambino capriccioso ma se ti ho detto di fare un'altra cosa, cosa perché stai facendo questo dobbiamo crescere tanto crescer sono tempi particolari sono tempi difficili in cui Gesù sta per tornare è l'unica maniera che abbiamo per vivere una vita di benedizione è l'unica maniera che abbiamo per vivere una vita di benedizione è quella di ascoltare la Sua voce la de escuchar su voz e metterla in pratica. Ponerla in pratica. È finito il tempo di fare quello che diciamo noi. Il tempo di hacer lo que quello che diciamo noi non funziona. Que non funziona. È arrivato il tempo di ascoltare e mettere in pratica. Es ah, ma secondo me Dio si sbaglia Pero Dio si equivoca. perché Dio dice: Ama il tuo nemico. No, ma secondo me è meglio se prendo la sedia e gliela rompo in testa. la toma se la sedia rompo in testa. Però Dio dice amo il tuo nemico. Dio dice, Ama tuo nemico. Ascolta la parola. Mettila in, in pratica. E prospererà Perché come abbiamo detto all'inizio, all Dio ha messo davanti a noi la vita e la morte. Che posso davanti a la vita e la morte. La benedizione e la maledizione. La benizione e la maledizione. Scegli. Lì. Affinché possa vivere tu e i tuoi discendenti. Fal che possa vivere tu e i tuoi discendenti. Ubbidire alla voce del Signore. Ubbedisre alla voce del Signore. È la chiave per fare la scelta giusta. È la chiave per fare la decisione corretta. Amen. Amen. Allora vogliamo avere un tempo adesso per pregare, che non un tempo per orare, salutiamo tutte le persone che ci seguono, salutiamo Se le persone che mm. lo seguono, anche Vittoria e Lucas che ci stanno seguendo, per la Matrizia, i Luca che ci stanno seguendo è di Madri, e di Benedica,